Ciao a tutti, sono Michele Boscacci, ho 31 anni, faccio parte della squadra nazionale italiana di sci alpinismo e del centro sportivo esercito, che grazie, grazie a quest'ultimo, quella che era la mia passione, sono riuscito a trasformarla nel mio lavoro. Siamo appena tornati dai mondiali che si sono svolti in Andorra e devo dire che mi ritengo più o meno soddisfatto de, de, dei miei risultati, sono molto contento dell'oro che ho ottenuto nella prova staffetta con Nanir Maghè, Robert Antonioli e Niccolò Cantlini. E nella prova individual ho centrato un quinto posto. E magari mi aspettavo qualcosina in più, però il livello era veramente alto e, ed è stata veramente dura, quindi eh, sono, sono contento. E un settimo posto nella prova vertical, anche lì, eh, è un piazzamento sempre nei 10 in un mondiale sempre tanta roba comunque quest'anno è stata una stagione un pochino particolare perché le gare di inizio stagione soprattutto magari le gare un po minori eh, sono venute a mancare a causa dei motivi per, per, per il coronavirus che però eh, ha scombinato un pochino i piani magari anche delle preparazioni noi eh, io in eh, particolar modo, per quel che mi riguarda, mi sono allenato bene, mi sono sempre eh, potuto allenare in eh, condizioni ottimali, ma le gare magari di inizio stagione, che sono quelle che ti aiutano ad entrare un po' in forma, sono venute a mancare e magari è mancato quel, quel piccolo dettaglio per eh, trovare una forma magari un pochettino migliore. Però c'è da dire che eh, la stagione poi è entrata nel vivo verso metà fine gennaio e, ed ora ad oggi siamo eh, tutti i weekend impegnati in una tappa o di Coppa del Mondo oppure di campionati italiani fino eh, ad arrivare ai primi di aprile, quindi è una stagione un po' più corta ma molto intensa. Ma c'è da dire che una stagione così, così concentrata e soprattutto così corta io personalmente non l'ho mai, mai vissuta, eh, anche se sono diversi anni che, che sono nel giro, se vogliamo dire. E, però eh, c'è anche da dire che normalmente le stagioni sono molto più lunghe, ma no, non è che ci sono tanti weekend dove eh, non ci sono gare. Anzi, io personalmente cerco di continuare eh, le gare durante tutto l'anno, durante tutto l'arco della stagione, eh, facendo più gare possibili. Poi, logicamente, le gare di Coppa del Mondo oppure i mondiali eh, o gare importanti hanno un occhio di riguardo anche per arrivare un po' più riposati, un po' più eh, performanti. Però servono anche le, le altre gare inframezzo che possono essere anche solamente gare di paese o gare di campionato italiano, Coppa Italia, che ti aiutano soprattutto a tenere alta la motivazione e la concentrazione all'interno della stagione. e Personalmente, ho visto che facendo così eh, negli anni eh, si riesce a tenere anche un livello di forma quasi per, per l'intera stagione. Quest'anno eh, più che altro è stata per me e per pochi altri eh, una stagione un po' così con meno gare perché un po', un po' tutti gli altri atleti vedo che tendono a scegliere un po' più il numero di gare da disputare nell'arco dell'anno. Eh, io ero abituato a farle tante a farle quasi tutte e quest'anno sono rimasto un pochino spiazzato però comunque mi ha aiutato a capire mi ha aiutato ad analizzare per poi eh, nei prossimi anni cercare di migliorarmi e, e di, di, di trovare una soluzione a questo, questo piccolo cambiamento di programma le nostre gare sono gare un po' particolari perché eh, devi essere completo eh, sia dal punto di vista atletico per la salita ma anche per la discesa e tante volte eh, si parte con gli ai piedi già dalla partenza, altre volte può capitare di partire di corsa. Eh, ma ma la, la, diciamo il, il valore del nostro sport è di avere gli scee piedi dall'inizio alla fine della gara, solo in tratti di creste aeree oppure di passaggi particolari dove c'è del ghiaccio. Dove, come ad esempio il Tropo dove si fanno questi passaggi in cresta. Eh, si utilizzano anche i ramponi in certe occasioni e c'è da dire che eh, bisogna essere anche molto bravi a cambiare eh, l'assetto il che vuol dire eh, da modalità di salita togliere le pelli chiudere gli scarponi agganciare gli attacchi per, per poter affrontare le discese o eh, viceversa in fondo a una discesa rimettere le pelli di foca sbloccare gli scarponi e partire per la salita ma eh, anche durante una salita c'è ci si può trovare di fronte a un pezzo a piedi e bisogna essere eh, forti e bravi anche a, a fare questi cambi d'assetto eh, soprattutto nelle gare di Coppa del Mondo nelle gare sprint queste gare vengono praticamente decise i cambi e quindi ci sono anche degli allenamenti che prevedono eh, la, la manipolazione de, de, delle pelli, degli sci, degli scarponi, degli attacchi perché veramente eh, si cambia assetto in pochissimi secondi in una gara sprint eh, si può arrivare in cima ed essere pronti alla discesa in meno di 10 secondi. Quindi eh, eh, si, va, bisogna, bisogna avere un automatismo addosso che, che ti permette di fare tutto eh, in maniera fluida, in maniera spontanea e anche in maniera veloce. Poi logicamente in come eh, comezzalamo oppure le grandi classiche si può vedere anche nelle immagini soprattutto la parte eh, diciamo più amatoriale della gara ai eh, il cambio in assetto, si ferma anche a riposarsi un attimo a bere qualcosa e a eh, ristorarsi però noi atleti in davanti eh, c'è da dire che non ci fermiamo tanto la queste zone in queste gare mm, ci sono tutte, tutte quante le gare sono gare dove si corre individualmente oppure a coppie. Ci sono due gare, che sono il Trofeo Mezzalama e la Patrouille des Glaciers, che sono gare che si corre a squadre, si corre in squadre da tre persone. E In queste gare si affrontano eh, ambienti di alta montagna, quindi anche su ghiacciaio, e viene mantenuto eh, un po' la tradizione di andare in montagna in ghiacciaio legati. E, eh, ad esempio il mezza mezzalama si parte eh, slegati e poi ci si lega all'ingresso del, del ghiacciaio, esattamente al colle del braitor e si fa traversata con la corda e anche questa è una componente un po' particolare perché eh, sciare in salita non è neanche male ma sciare in discesa con una corda da dover gestire è molto complicato eh, da, come, come esercizio se poi vogliamo aggiungere che arrivi in altro stremato dalla fatica sei oltre anche i 4000 metri di quota eh, deve esserci soprattutto un grandissimo affiatamento tra il team e, e, e poi bisogna essere anche lucidi quindi eh, queste gare soprattutto queste due gare sono gare dove eh, c'è quel qualcosina in più che le rende uniche e speciali per questo mentre tutte le altre gare eh, no, non si va legati perché si è in, in ambienti dove ti permettono di poterti muovere anche più agevolmente e più in sicurezza e quindi eh, tutte le gare si svolgono senza la corda nelle immagini che vedete in, in particolare il trofeo Mezzalama eh, c'è da dire che una 20-30 anni fa che era caratterizzato da atleti che erano eh, a fine stagione per la stagione agonistica di fondo eh, del fondo e quindi eh, si cimentavano nel trofeo mezzalama utilizzando proprio gli sci da fondo, le scarpette da fondo e quindi sci senza lamine eh, eh, e in discesa, visto che non, non si ha o non si aveva uno scarpone da poter chiudere e quindi agganciare, utilizzavano la tecnica raspa, si scendevano con questi bastoni un po' sotto il sedere, un po' sul fianco, che permettevano loro di eh, rallentare sui pendii. Poi, piano piano, più o meno all'epoca in cui ha vinto mio papà il Trofeo Mezzalama, si parla fine anni '90 inizio anni '2000, eh, si sono specializzati più sullo sci largo. Eh, che è lo sci che utilizziamo tuttora noi eh, magari erano sci più lunghi, un po' più pesanti sì, molto più pesanti scarponi eh, che erano delle evoluzioni degli scarponi da pista un pochino alleggeriti ma comunque rispetto agli scarponi che, adesso, eh, che usiamo noi adesso pesavano tre o quattro volte tanto e, e lì è nato un po' eh, nel trofiume Zalama la specializzazione degli sci alpinisti che si affrontavano le, le discese più velocemente, e si utilizzavano le pelli di foca per risalire e quindi eh, quello è stato già un piccolo passo eh, in avanti. A, adesso come adesso, eh, se pensiamo all'epoca, a inizio il 2000, arrivare ad oggi, eh, eh, è proprio quasi un altro sport, perché si pensi che allora uno scarpone, non so, taglia 44, poteva pesare su un e due, uno scarpone adesso si parla di 500 grammi che è anche il limite di peso minimo per, per, per, questo, per questo scarpone che utilizziamo noi in gara, uno scarpone in monoscoca in carbonio, eh, e quindi è veramente leggero, veramente prestante anche per la discesa e anche per gli sci eh, all'epoca si usavano sci eh, oltre i 170, mentre ora si usano sci eh, da 160, eh, che è anche il limite minimo consentito per le gare di comba del mondo, con un peso di circa eh, 750 grammi ad asta con attacco. Eh, ma questo sono un po' i materiali, ma anche l'allenamento è cambiato notevolmente, eh, anche perché con dei materiali più leggeri eh, ci si può allenare con ritmi più elevati. Eh, e Quindi, sono cambiati i ritmi allora se si guardano dei video di gare vecchie di gare di una ventina d'anni fa eh, si usava un, un passo molto lungo con frequenze molto basse e adesso sembra di guardare una gara di, di corsa in montagna o guardare una gara di alpinismo perché eh, praticamente si fanno frequenze altissime si corricchia si cerca di tenere alto il, eh, la velocità e, e quindi cambiato notevolmente anche, eh, anche solo da guardare un atleta di allora e un atleta di oggi. Nelle, nelle gare si parte sempre in salita e ci sono più salite e più discese all'interno di una gara eh, classica e quindi eh, in salita si, fa, si, si tiene il cuore ad altissimi regimi, e si fa molta fatica e quindi si suda anche però poi c'è da calcolare che si deve affrontare anche la discesa ma in discesa anche lì non, non, non è che si scende e si rimane diciamo, tranquilli perché comunque tutti i muscoli lavorano anche in discesa poi si parla di gare in pista come la Monte Monterrosa Schialpe magari si prende un pelino freddo ma se si parla di gare con discese fuori in pista ti assicuro che i battiti a livello cardiaco si abbassano ma veramente poco e quindi il tuo organismo, il tuo corpo ti mantiene caldo e soprattutto il freddo è, è, è l'ultima cosa a cui si pensa perché ci sono mille, mille cose da guardare, la neve che può variare durante la discesa, eh, gli alberi da schivare soprattutto e, e, e poi eh, si è talmente concentrati e talmente. Sul pezzo che non si pensa nient'altro che scendere il più velocemente possibile e arrivare al traguardo oppure arrivare all'inizio di, di una nuova salita e quindi noi corriamo con queste tutine che sono della, della marca Carpos che, che ce le fornisce sia al centro sportivo esercito che anche alla squadra nazionale e e diciamo che eh, normalmente non, non abbiamo grossi problemi. Quando fa veramente tanto freddo si usa un intimo eh, a manica lunga, ma normalmente nelle gare si utilizza un intimo a manica corta ed è più che sufficiente. Vi aspetto eh, il 23 marzo alle ore 21 su Sky Sport Arena per vedere e sentire parlare di sci alpinismo. Ciao ciao!